Lievito madre Licoli a coltura liquida. Io sono Andrea Di Giglio, chef e pasticcere professionista dal 2004. Attraverso i miei videocorsi aiuto sia appassionati pasticceri professionisti e tutte le persone interessate alla pasticceria di qualità a diventare molto più abili e molto più bravi come un pasticciere professionista infatti mi sono preso il compito di realizzare percorsi formativi trovi il link in descrizione pasticceria di base pasticceria lievitata pasticceria classica e moderna pasticceria da forno quindi vedremo sia le basi se sei un aspirante pasticcere un appassionato e invece se vuoi fare l'upgrade e diventare molto più bravo abbiamo pasticceria lievitata piccoli e grandi levitati, pasticceria moderna, torte, torte classiche, torte moderne, monoporzione mignon e abbiamo pasticceria da forno con torte da forno, cake, biscotteria e crostate. Quindi tutto quello che è la pasticceria l'ho gruppato in queste academy online con l'opportunità di vedermi all'opera e di capire la pasticceria a 360 gradi. Qui sotto c'è il link per parlare anche con la mia assistente per qualsiasi dubbio, domanda o perplessità o per capire quali sono poi i percorsi più adatti a te. Ad ogni modo in questo video parliamo Parliamo del lievito madre licoli. Lievito madre licoli, ovvero lievito madre a coltura liquida. Il lievito madre licoli è un mondo a parte, ok? Molti pensano che utilizzare un licoli, utilizzare un lievito madre tenuto solido, utilizzare un lievito madre in sacco è la stessa cosa. In verità non è così. Si sa che ogni lievito madre, come ho spiegato nell'anteprima di questo questo percorso, ho già realizzato vari eh, vari video sul lievito madre, cioè il video del lievito madre solido, Uh, gestione in acqua, libero, legato e questo è il lycoli. Ho già spiegato anche nell'introduzione che ogni lievito ha un microbiota diverso. Il microbiota che cos'è? L'insieme dei batteri e dei lieviti che vivono all'interno del nostro impasto. Ce l'abbiamo anche nell'intestino e sono questi batteri che vivendo all'interno di questo impasto hanno delle funzioni, producono delle sostanze ovviamente diverse eh, in base alla quantità, se sono più batteri lattici producono più acido lattico, se sono più batteri acetici producono più acido acetico, se sono più lieviti producono più fermentazione alcolica. Quindi è molto importante capire che il licoli Avendo un'idratazione generalmente al 100%, se nel lievito madre solido le idratazioni variano tra il 45% e il 50% di media, nel lievito madre liquido abbiamo un'idratazione del 100%. Cioè cosa vuol dire? Uno di lievito, uno di farina, uno di acqua, quindi uno, uno, uno. Anche se adesso la tendenza è a scendere di idratazione, perché si è visto che alte idratazioni stimolano molto i lieviti, stimolano molto la parte lattica, soprattutto con il calore... E il licoli, infatti è di facile gestione se si mette in frigorifero, altrimenti è un lievito che tenuto ad alte temperature può creare dei problemi perché il lievito eh, licolì, -Li, avendo molta acqua, ha una concentrazione di lieviti maggiore. Infatti è un lievito che dà una grande propulsione, una grande spinta, si usa soprattutto nella panificazione, ha un grande gusto perché ovviamente... Dove c'è acidità lattica c'è più gusto, ok? L'acidità lattica dà gusto, dà conservazione, ma se è in eccesso dà un gusto che non è buono, tendenzialmente amaro. L'acidità lattica, ad esempio, uh, ha gusto, ma non ha odore. L'acidità acetica ha odore, si sente al naso e pizzica leggermente alla bocca, sì. Però la lattica si riconosce soprattutto degustandola perché l'acidità lattica, se è in eccesso, è amara, altrimenti dà gusto. Ma fa un effetto un po' chewing gum in bocca: no? si appiccica un po' alle pareti del palato. L'acidità eh, è importante che sia in equilibrio, in un licoli è molto più spinto di lieviti. Quindi è un lievito che tendenzialmente è meglio che stia in frigo. È un lievito che si rinfresca, si mette in frigo e ha anche bisogno meno di rinfreschi. Perché se ad esempio un lievito madre tenuto in acqua o nel sacco o libero va rinfrescato quotidianamente per avere forza, un licoli, siccome la presenza dei lieviti è maggiore di quella dei batteri, può essere rinfrescato anche... Mm, ogni 4 giorni ogni 2 3 giorni e comunque quando si va a prendere è un lievito che rimane abbastanza in forma. Se ad esempio noi facciamo un, eh, dobbiamo fare produzione di panettoni e utilizziamo il lievito madre in acqua o il lievito madre nel sacco, se noi lo teniamo in frigo per 3-4 giorni un lievito madre solido, lui perde potenza e poi rischiamo che gli impasti non salgono, non vengono. Ci sono blocchi degli impasti perché ovviamente quando un lievito sta in frigorifero, cosa succede? Che la carica batterica crolla, i lieviti fermano la loro azione perché sotto i 24 gradi già i lieviti iniziano a decelerare e quindi cosa succede? Che un lievito diventa debole. Mentre invece un licolino, siccome ha più quantità di acqua, comunque all'interno ci sono più lieviti e anche preso dal frigo rinfrescato ha una buona spinta. È comodo, non c'è scarto, praticamente niente. Si chiama lievito in crema perché ovviamente è come una crema questo lievito. La comodità è che si rinfresca, 111 a 1 a 1 si può utilizzare in planetaria con foglia a incordatura dove si ossigena leggermente di più oppure semplicemente con una frusta o con un cucchiaio in metodo casalingo ed è un lievito che anche lui eh, deve sviluppare ma non come lievito eh, nel sacco o il lievito solido diciamo sia in acqua nel sacco libero che va portato Due volte e mezza, due volte sette, fino al triplico come la vecchia guardia. Adesso, diciamo, il licoli si utilizza fino al raddoppio. Ecco, in verità si può portare anche 05, 06, 07, 08, o al raddoppio, cioè cosa vuol dire? una volta e mezza, una volta e sette, una volta e otto o al raddoppio. In linea generale si porta al raddoppio, ok? Però, eh, da esperienza personale, se stiamo anche una volta e sette, una volta e otto, una volta e sei, lo prendiamo un po' più giovane, c'è anche il rischio che gli impasti vengano meno forti. Eh, il Licoli pinge molto, è un lievito molto potente, la conservazione è meglio in frigo, la facile gestione perché effettivamente rinfrescandolo anche non tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, almeno due volte a settimana, è un lievito che mantiene la sua potenza. È un lievito comodo, con poco scarto. Io faccio vedere nel corso pasticceria lievitata come fare anche la colomba. Altri anche croissant così, diciamo che il licoli lo consiglio più per panificazioni, se volete fare un pane comune, un pane semplice, una pizza, se dovete, perché porta molto gusto, o viene oserimista, quindi se fate esempio come nel corso faccio vedere il croissant con licoli, un po' di licoli e un po' di lievito di birra. Eh, grandi lievitati ecco adesso è molto di moda si sta usando molto bene per fare grandi lievitati come insegno nel corso secondo me per chi ha poca esperienza è meglio partire con un lievito madre solido soprattutto in acqua facile gestione e di facile uso il licolì invece è molto buono ho anche eh, proprio recentemente una corsista ha fatto il panettone con la mia ricetta con il licolì è venuto molto bene ovviamente però sappiamo che Avendo più lieviti, tendenzialmente, tendenzialmente è un lievito eh, che consuma più zuccheri. Quindi se consuma più zuccheri, è un lievito che tende a, eh, a una minore conservazione. Cioè, qual è la differenza tra lievito di birra e lievito madre? Il lievito di birra è saccharomyces cerevisiae o lievito compresso, è un lievito... Il saccharomyce cerevisia consuma zucchero, ok? Se voi fate un prodotto con lievito di birra, si secca subito. Se voi fate un croissant con lievito di birra, lo fate la mattina, la sera è già secco, ok? Perché avete utilizzato lievito di birra. Se utilizzate lievito di birra più lievito madre, arriva la sera che magari non è così secco, o magari dentro una busta può durare anche un paio di giorni. Se utilizzate solo lievito madre, magari confezionato, vi può durare anche 3-4 giorni un croissant. Perché se più lieviti ha un impasto, più tendenzialmente asciuga il prodotto. Meno lieviti e una buona quantità di batteri, più lo umidifica, più aumenta la conservazione. Si tende a dire che il licoli secca gli impasti. Io... Parlo per esperienza mia personale e professionale, ho notato che utilizzando lievito madre solido o utilizzando lievito madre liquidi, volevo proprio vedere questa cosa se era vera, e mi sono accorto che effettivamente con un lievito madre solido, soprattutto eh, gestione eh, piemontese, che è quella che consiglio per chi parte, rispetto a un licolì, quello con il licolì, uno, se non state attenti rischiate che il prodotto sappia un po' eccessivamente di limone. Due, che eh, si asciuga un po' prima. Ora, si possono fare panettone e colomba con l'icoli? Sì, lo faccio vedere nel corso. Certo che si può fare se studi, se impari, se capisci come funziona, se capisci che le temperature del licoli devono essere più basse di un lievito madre solido, se capisci determinate cose, sì. Altrimenti un lievito madre solido è sicuramente... Ti dà dei risultati più, um, come posso dire, più continuativi, mentre invece il lievito madre liquido potrebbe dare risultati alterni perché la sua gestione deve essere fatta da persone che sanno esattamente, che lo, lo conoscono, l'hanno imparato a domare e allora va bene utilizzare anche il licolì. -Li. Sicuramente ha un'ottima spinta, sicuramente è meglio utilizzarlo, eh, tenerlo in frigo, Generalmente il Licoli si tiene in frigo, la mattina si prende dal frigo, si miscela con acqua calda, in questo caso 35-40 gradi e farina, in modo tale da farlo partire, lui massimo in 3-4 ore, sviluppa, tre, ore ecco, sviluppa il raddoppio e si può utilizzare. Si può utilizzare in verità non al raddoppio, anche prima come ho detto 08, 07, 06, si può usare il Licoli 05, anche c'è chi lo usa ed è un un una facile gestione, però si se è sempre utilizzato per panificazione perché eh, ha un'ottima spinta, è facile da utilizzare, quindi pizze, focacce e pane. Se ne utilizza generalmente 150, 200, 220 grammi per chilo di farina, quindi un po' meno del lievito madre solido perché appunto ha più lieviti ed è fondamentalmente è un lievito comodissimo per casalinghe persone che sono a casa che vogliono usarlo in casa che non vogliono impazzire che non vogliono togliere la crosta che non vogliono pulire perché il lievito ovviamente legato è un po' più rognoso perché va pulito va accudito molto di più un lievito anche quello metodo piemontese è comodo ma comunque c'è la caraffa da lavare comunque eh, si discioglie un po' gli amidi sporca un po' e, e quindi il licolì è comodo perché si prende questo, si mette all'interno di del solito dello shaker e si prende un po', si miscela ed è facile da utilizzare, però eh, bisogna conoscerlo, bisogna sapere cosa sta facendo. Quindi è importante l'idratazione: generalmente va al 100% su peso farina, anche se adesso si sta tendendo a fare un 90%, quindi non 100%. Quindi percentuali di farina generalmente 1-1-1. Si può fare anche 1-2, 1-2-2, ok? Se è un po' acido, quindi più farina più acqua. È un lievito che eh, va conservato in frigorifero, assolutamente perché lasciato fuori acidifica alla velocità della luce oppure anche in una cantinetta a 16-18 gradi, però comunque rischiamo che li acidifica e le percentuali di acqua, l'abbiamo detto, e le temperature, ovviamente, dai 20... Ecco, le temperature, le temperature, se in un lievito madre solido possiamo mettere anche il lievito madre a 30 gradi in camera di lievitazione. Un lico lì, dalla mia esperienza, bisogna stare un po' più bassi, quindi bisogna stare tra un 24 e un 26 gradi, un po' più lenta, perché già lui spinge di suo, quindi se noi lo mettiamo al caldo sviluppa anche troppo dopo. Quindi temperature leggermente più basse ed è molto comodo, molto comodo, io ho fatto prodotti a lievitazione mista nel corso ed è un prodotto veramente comodo. Ad ogni modo questa lezione è un po' sull'Icoli, se ti interessano eh, le, le mie lezioni e vuoi approfondire qui sotto trovi il link per accedere direttamente al percorso completo che è pasticceria lievitata, un percorso con oltre 50 video lezioni, hai la mia assistenza per qualsiasi dubbio, domanda o perplessità e ti lascio anche qui sotto il tasto per parlare con un mio assistente per capire magari anche quali sono i percorsi più adatti a te per capire come evolvere in pasticceria. Quindi ci vediamo al prossimo video.